È la prima delle 35 cittadelle del movimento dei focolari, fondata da Chiara Rubic, e qua vi abitano circa 800 persone, di cui la metà sono abitanti temporanei, e per l'altra metà sono abitanti stabili che ne permettono la sua vita e la sua continuità. Lo Piano è davvero città del dialogo perché si vive, si cerca di sperimentare, ci si forma ad essere costruttori. Di fraternità tra persone, culture e religioni diverse. Questi abitanti temporanei vengono qua e, con grandi sacrifici, lasciano tutto, investono se stesso, se stessi, per poi tornare nei luoghi di origine e continuare la, questa esperienza iniziata qui ed essere ancora costruttori di fraternità. E allora, insieme a queste scuole e formazioni, come avete visto, c'è un istituto universitario. Abbiamo avuto qui adesso il Presti, c'è un polo economico che è il polo Lionello e quindi in qual è il luogo più adatto? Perché qua si fa innovazione culturale, si cerca di fare innovazione economica, quindi è il luogo più adatto perché lo piano la trovasse un museo su cui poter fare veramente laboratori e costruire reti. Ecco, e quindi lo piano accoglie ma vive insieme questo evento e soprattutto in un momento che per noi è particolare perché l'Opiano sta compiendo i suoi primi 50 anni, siamo alla vigilia di questo compleanno importante e in questi 50 anni, in questa cittadella sono state formate più di 18.000 persone e è stata visitata da oltre 1.300.000 persone, insomma sono numeri importanti che non ci danno orgoglio ma ci danno soprattutto speranza e quindi vuole essere proprio anche questa volta con Loppiano Labbe un luogo di incontro, di speranza e di buon futuro per questo nostro paese che passa un momento così difficile e a nome di tutti gli abitanti di Loppiano vi do veramente il benvenuto a ciascuno. Anche il polo e tutti gli abitanti del polo, imprenditori e lavoratori che sono qui presenti. Hanno messo tutti loro un saluto. Ben arrivati, siamo felicissimi di cominciare qui, preparato già da stamattina. È sempre stata caratteristica del polo in questa circostanza, in quei giorni, vivere un laboratorio permanente di, una, di Expo. Abbiamo chiamato Expo Aziende in Rete. Quest'anno il titolo della Expo. Ve lo dico perché dice già tutto, inventare, innovare, intraprendere e incontrarsi aziende insieme. Lo faremo attraverso eventi culturali, momenti, attraverso un business corner che farà un po' dell'opportunità di matching tra imprenditori e altri e soprattutto attraverso l'evento più importante dell'anno per noi tutti che è la convention dell'economia di comunione, quest'anno la quarta edizione, che sarà come dire... Un, Proporrà tre, quattro argomenti molto interessanti, molto attuali. Eh, il primo in assoluto è quello eh, delle, de, di fare un punto della situazione sulle imprese, gli imprenditori, l'economia di comunione le comuni oggi, innovazione e continuità. Ovviamente in dialogo con tutto quello che è l'economia civile, visto che oggi apriamo e approfondiremo questo tema. Poi anche avremo il tema delle reti di imprese proposte è Associazione Italiana per l'Economia di Comunione, che proprio l'anno scorso ha avuto qui la sua inaugurazione e quindi siamo molto contenti di continuare insieme questo, questo bambino e anche poi un laboratorio sul credito e finanza promosso appunto da un gruppo che fa parte di Umanità Nuova dedito a questo. Quindi vi aspettiamo e siamo molto contenti di partecipare in questo modo. A me il compito, a nome di tutti e quattro i promotori, per dare poi la parola all'inaugurazione della SEC, di leggere un messaggio per noi molto importante. L'anno scorso Maria Voce, presidente del Movimento dei Popolari, ha partecipato al piano là, ha sempre seguito dalla prima edizione, quest'anno non può, ma ci ha scritto. E quindi vorremmo leggervi, perché è indirizzato a tutti noi il suo messaggio di salute ai partecipanti di Loppiano Lab 2013, gentili, signore e signori, cari amici, saluto di cuore voi tutti presenti alla quarta edizione di L'Opiano Lab, vi ringrazio per l'interesse e la partecipazione a questo appuntamento nazionale che con il contributo di molti cerca di dare delle risposte alle complesse e difficili situazioni in Italia. Con gioia ho visto che il programma, articolato nei percorsi già intrapresi nelle precedenti edizioni e proseguiti con approfondimenti nell'anno, culmina in alcune iniziative concrete e promettenti, come la Scuola di Economia di Civile la SEC SRL, e l'interessante progetto nel campo della legalità, largamente condiviso e sostenuto con entusiasmo anche in ambito giovanile. Mi auguro che possa emergere sempre più da tutte le proposte e le realizzazioni la forza innovativa del carisma, che è pensare, agire, vivere nella e per la terra promessa, la fraternità universale con Gesù tra noi, unita in questo ideale Maria Voce. Allora partiamo. Allora diamo la parola alla dottoressa Silvia Bacca, presidente della scuola di economia civile, per cominciare questo momento tanto atteso. E, e, scusate, buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Silvia Bacca, sono molto onorata della vostra presenza. Il professor Zamani, che dovrebbe essere, dovrebbe essere qui accanto a me, sta arrivando e mi ha abbandonato. Allora <ride> invito magari Eva, eh, il caro della sega, che in questo momento non vedo in sala, o cominci a farmi compagnia, così mi sento meno sola. <ride> Venite <ride> Signori Presidente, onorevoli colleghi, il con la la il promotore di Lo Piano live perché lo piano LAV è molto di più che una cornice all'inaugurazione di questa scuola, perché esattamente un anno fa eh, in una saletta sopra l'auditorium Luigino Bruni invitava alcune persone e istituzioni intorno a questa idea di una scuola di economia civile in questo sfondo di imprese che lavorano in relazione tra loro. Quindi intanto grazie per questo. Oggi inauguriamo la scuola, abbiamo deciso a più voci con i fondatori di raccontarvi che cos'è la scuola io ci terrei in particolare a dirvi una cosa, e cioè che la scuola è innanzitutto un'impresa. Noi siamo, abbiamo deciso di accogliere come fondatori il messaggio lanciato da quell'invito lanciato da Luigi Lobruni, proprio nella forma di impresa, no? di associazione, perché ci è sembrato che questa forma fosse un modo efficace per dare continuità a un messaggio che pensiamo sia. Eh, un messaggio da costruire, lavorare, costruire nel tempo attraverso lo studio e il confronto con il mondo reale. Tra l'altro siamo un'impresa che è un e anche questo ci tengo a sottolinearlo perché è è stato un po' un, uno sforzo di apertura che abbiamo richiesto ai, ai nostri docenti ma anche ai nostri fondatori che da una parte o erano i teorici della, eh, del fare impresa attraverso la cooperazione oppure venivano proprio dal mondo della cooperazione però noi vorremmo dire che l'impresa civile è per tutti, quindi vuole parlare indifferentemente a tutte le imprese, quindi senza guardare la ragione sociale. E ci sembrava che testimoniarlo in, in prima persona con così con la nostra esperienza diretta fosse il modo più, eh, più efficace per, per dirlo. Quindi in, in fondo ringraziamo anche Luigi Rezzamani per aver accettato questa, insieme ad altri fondatori proprio questa forma di, di imprese. Eh, non solo, però io vi inviterò, noi abbiamo da oggi un nuovo sito online che vi invito ad andare a vedere, da quel sito potete scaricare lo statuto e eh, potrete anche vedere che siamo un SRL un po' particolare. Imparando dall'economia di comunione, noi eh, abbiamo deciso di lasciare ai soci la decisione di distribuire gli utili in funzione delle loro mh, decisioni, anzi il, il, fatto, il fatto di essere un SRL ci ha permesso proprio di poter dare degli aiuti anche a realtà diverse dalla nostra, attraverso quindi fondi di formazione piuttosto che posti di studio. Quindi per noi è stata una cosa molto importante. E tra l'altro abbiamo in questo senso anche... Scusate, per un attimo, perché è normale che dopo le 10 persone io mi muzio. <ride> No, quello che volevo dire è che abbiamo lasciato ai soci questa, scel questa scelta eh, chiedendo a un comitato etico rappresentato da Tiero Cola, da Paola Calachina, da, da, da Riccardo Minato, insomma da alcune persone in qualche modo di governare su questi principi, quello eh, della distribuzione e anche altri che poi potrete leggere nello statuto. Facendo mm. ah, anche se volete al nostro stesso interno un gesto di fiducia tra, tra i soci fondatori proprio nello spirito dell'economia civile. Oltre a parlare di una come impresa vorrei ancora sottolineare due aspetti, un po' qual è il suo vantaggio competitivo e poi un po' precisare a chi si rivolge. Allora, eh, spesso si dice che ciò che distingue l'uomo dalla scimmia è il 2%, quindi dicono 4%, non lo so, non è importante, eh, del codice genetico e che questo 2% che racconta l'impresa, un'impresa è eh, ciò che la distingue. Allora io penso che mh, nella nostra scuola ciò che ci distingue, vi invito a leggere il catalogo, sono ehm, i nostri docenti e i contenuti che abbiamo, perché noi abbiamo docenti che da anni stanno promuovendo l'economia civile, sono intellettuali, sono accademici, ma hanno anche un'altra grande particolarità, sono tutte persone in qualche modo impegnate sul campo e quindi che non solo predicano l'economia civile, ma la testimoniano. Se voi Vorrete non hai, vorrei iscrivervi ai nostri corsi, capirete che l'economia civile è fatta proprio di un aspetto teorico e di un aspetto pratico che devono coniugarsi assolutamente. Oltre, ehm, infine, a chi ci rivolgiamo? Noi ci rivolgiamo, abbiamo scelto di rivolgerci ai dirigenti di, di impresa, di organizzazioni e di pubbliche amministrazioni. A squadre, dirigenti, a coloro che in qualche modo sono interessati poi a ricoprire questo ruolo all'interno delle organizzazioni, perché intanto è una una fascia all'interno delle imprese che è molto esposta ad un, ad un messaggio economico di massimizzazione del profitto e quindi in questo senso anche più facile perché eh, non sempre capace di trovare alternative. Quindi a noi sembra che sia importante rivolgersi a loro, spesso si parla dei giovani che non trovano lavoro, ma secondo noi anche questa fascia di, ehm, di persone all'interno delle imprese ha bisogno di un modello culturale molto forte, quindi eh, ci sembra importante. Non solo loro, mani spesso ci ricorda come è importante il potere di potere, ma soprattutto il potere di cambiare. Bene, loro sono persone che, <coughs> scusate, all'interno delle organizzazioni possono portare cambiamento e questo è molto importante e anche proprio per la loro efficacia rispondere in questo modo ad un'urgenza che è assolutamente reale di un modello culturale economico alternativo. Infine spesso in questa situazione di crisi buongiorno professore mi sono fatto sostituire da Ugo Vigeli siccome mi ha abbandonato sono, sono proprio i manager delle imprese, quindi la fascia più alta, se vogliamo che all'interno delle, delle, delle organizzazioni quando ci sono tagli di budget pensano proprio le loro teste che cadono. E allora queste persone spesso si trovano improvvisamente in crisi, hanno dato magari la vita, le ore, sacrificato anche la famiglia in nome di un lavoro perché magari ci credevano e improvvisamente sono in crisi. Allora, noi speriamo che la scuola possa essere un'alternativa, una, un, un modello anche per queste persone. Io ho finito, e, sì, inviterei altri, sì, professore... Buongiorno, Dicevo, mi sono fatta accompagnare da un così completo eh. Professore, hanno, mi hanno detto che lei ha iniziato a studiare l'economia civile, in particolare genovesi, perché a un certo punto, prendendo qualche libro in libreria, qualche, qualche altra grande economista, lei ha avuto il libro di genovesi al piede, è vero? Bene, grazie molto, di in ritardo, ma il traffico... Eh. In effetti, quella di oggi è un, un elemento importante, senza voler troppo enfatizzare, perché la SEC è una scommessa, una scommessa sul futuro e, e come tutte le scommesse contiene un elemento di rischio, ma non di azardo, perché azzardo, perché l'azzardo è una cosa diversa dal rischio: il rischio è, la besta, è calcolabile l'azzardo o no. E noi abbiamo voluto con un gruppo di persone, che, molte delle quali forse tutte sono qui presenti, e raccogliere e siamo quasi certi di poter vincere la scommessa qual è l'oggetto della scommessa? l'oggetto della scommessa è quella di vedere se è possibile, cominciando da questo nostro paese poi possibilmente allargando la carta di fuori invertire il corso corrente del modo di pensare e di fare economia, cioè dire, di ragionare di questioni economiche sulle varie tematiche, Perché invertire questo? Eh, direi che ci sono diversi modi di rispondere a questa domanda. Eh, direi, quella che a me piace di più è partire da questa considerazione. Noi sappiamo che la lingua greca ha tre parole per dire l'amore. Ha l'eros, la filia e l'agape. L'eros è l'amore passionale che è diverso da quello di Platone, Platone era un po' meglio, ma poi alla fine è passata, questa nella vulgata, questa interpretazione. La filia è l'amore di amicizia e la è l'amore di gratuità. Cos'è accaduto per tutta una serie di sfortunate circostanze a partire dalla fine del Settecento e dall'inizio dell'Ottocento? Che il discorso economico dei, delle tre dimensioni dell'amore ha fatto proprio solo il primo, quello di Regalossi. È l'Homo economicus, di cui tutti avremmo sentito parlare, non è altro che un Homo erotico. Erotico nel senso, in cui ho detto, dell'amore passionale. E questo è accaduto per una scelta deliberata. Come ho già ricordato in un'altra occasione, La data ha una data di inizio, il 1829. 1829, quando Richard Watley, che era professore di economia all'Università di Oxford, ed era anche un personaggio importante della chiesa anglicana eh, enuncia in una famosa prolusione da cui il famoso scritto quel principio che è noto come NOMA, acronimo inglese che sta per Non Overlapping Magisteria. Non Overlapping Magisteria. La sua idea è che l'economia non ha nulla a che vedere né con la filosofia in particolare con l'etica, non ha nulla a che vedere con l'antropologia, la, la sociologia, eccetera, perché se vogliamo capire la realtà dobbiamo separare, non distinguere, ma separare. E quindi il discorso economico deve essere separato. Ora, è evidente che nel momento in cui uno accetta questa impostazione, che dopo di lì a poco diventerà dominante, è chiaro che l'amore come filia non ha spazio. Come si fa parlare di amicizia se io devo tenersi a parte ma la cosa si è ulteriormente rafforzata quando alcuni decenni dopo un altro pastore anglicano, Philip Wigstead, enuncerà quella, quella que, eh, quell introdurrà quel termine che si chiama non tuismo. questa è una parola sua cioè in economia non bisogna sapere chi è il proprio tu perché dirà se io conosco l'identità dell'altro non riesco a fare affare quindi, se io sono un uomo d'affari, io ho bisogno dell'anonimato, della impersonalità, perché la mera conoscenza dell'identità dell'altro mi impedisce di buggerarlo o di trarre il massimo vantaggio. Allora, voi mettete assieme noma e non tuismo, arriviamo alla situazione che è sotto gli occhi di tutti. Ed è così che l'economia si è costituita con un pensiero che oggi è diventato dominante rispetto ad altri pensieri su una base così facile. Quindi solo la dimensione erotica, cioè dire la passione della vera. Quando qualcuno dice, eh, ma l'economia è ovvio, perché questo è il fondamento. Ovviamente molti economisti, anche grandi, non sono solo resi conto di questo, perché si pensava che questa fosse una vera semplificazione la separazione, e non tenere conto delle identità degli altri. Ora, per farla breve siamo arrivati alla situazione che sono proprio di tutti. Questa crisi economica è anche figlia di questa logica di separazione, di questo riduzionismo veramente pericoloso. La SEC raccoglie questa sfida. È impossibile che non si possa fare economia, ma economia nel senso della vantaggiosità, perché fare economia vuol dire che i conti non solo devono tornare, vuol dire che ci deve essere immagine, eccetera. Ma possibile che non sia eh, concepibile raggiungere questi obiettivi reintroducendo, come era stato prima di allora, prima di Watley nel 1829, dentro il discorso economico anche le altre due dimensioni dell'amore, quella della filia e quella della capra? Ecco, direi che in una estrema sintesi è la sfida della sede tutta lì quella di vedere se è possibile, cioè noi sappiamo che è possibile, anche perché lo stiamo vedendo, ci sono tante realtà, poi dopo nella tavola rotonda altri diranno dal loro punto di vista come sia stato possibile. Questo, ripeto, è quello che ha originato in un gruppo di, di accademici e non accademici, studiosi di questioni economiche, eh, non più tardi di un anno fa, l'idea insieme che ha, da cui è nato questo, questo antenello in cui oggi noi già vediamo alcune fattesze. Una seconda cosa che si potrebbe dire è che la SET non è né un centro studi che fa solo ricerca e neppure però un laboratorio di addestramento, è una scuola e questo è importante che eh, si sa. essendo una scuola è un luogo dove si insegna ricercando si fa ricerca e insegnato. Cioè dire, dire che la scuola non è un modo di vivere. Questa è, se vogliamo, un'altra piccola sfida, come dico sempre ai miei nipotini, che è scuola era la scolè. e nella scuola greca si andava per divertirsi, per divertirsi e noi vogliamo divertirci. Cioè tutti coloro che partecipano in un modo o nell'altro, da un lato o dall'altro, nel tavolo come si dice, in senso affidato, vogliono divertirsi, cioè vogliono vedere se appunto fare le cose in questa maniera porta vantaggio e soprattutto arreca gioia, felicità. Ecco allora perché mantenere questa identità della scuola è molto importante. Perché in Italia i centri di ricerca altissimo livello, eh? quindi nulla ce ne sono già, non ci sarebbe stato bisogno così come abbiamo tanti luoghi dove si fa addestramento, o professionale o di un altro tipo, non importa quello che a noi è passo è che mancasse appunto un luogo di scuola dove i due momenti della ricerca e se vogliamo della diffusione del pensiero fossero congiunti, ecco allora la L'aspetto identitario di questa creatura che oggi ufficialmente vede la luce. Un'ultima osservazione poi devo tacere perché il tempo è tirano, risponde alla domanda: ma, ma è una cosa che sta in piedi, cioè dire, se io dovessi rivolgermi ad un imprenditore, o a un imprenditore in senso alto. Posso pensare di convincerlo e con i fatti che andare in questa direzione non vuol dire portare i libri in tribunale, voi capite quello che voglio dire, cioè che è anche conveniente, o meglio ancora, vantaggioso, qualcosa di cui si può menare e portare avanti. E noi diciamo di sì. E diciamo di sì, non perché è un nostro wishful thinking, perché è così, l'abbiamo pensato, ma perché vediamo le scontri. Oggi è un fatto a tutti noto che il fattore strategico di competitività è la capacità innovativa. Eh, ma noi sappiamo che le innovazioni sono legate alle invenzioni. E noi italiani siamo noti nel mondo per essere degli ottimi inventori, ma poco bravi nella innovazione. Perché per inventare, noi sappiamo che differenza c'è tra invenzione e innovazione, Un'invenzione diventa innovazione quando risponde alla domanda è conveniente? Perché non tutte le invenzioni diventano innovazioni, quante nella storia, della scienza, della tecnologia ci ha insegnato quante invenzioni sono state fatte che non si sono tradotte in innovazione, perché non erano convenienti. Ecco allora che la nostra preoccupazione è proprio quella di mostrare che quando facciamo dare dai giochi nel senso della teoria dei giochi o altri ragionamenti la nostra preoccupazione è dimostrare che tutto questo porta beneficio perché evidentemente la miseria non è amica di nessuno non deve albergare nessun posto e quindi si vuole che le imprese se oggi il mondo delle imprese italiane sta attraversando le difficoltà di cui sappiamo e di cui le cronache ci rendono conto ogni giorno è perché c'è una scarsa capacità di innovazione ma non di invenzione gli italiani sono ancora oggi i migliori, i più grandi inventori, questo ce lo riconoscono tutti. Però Allora noi abbiamo pensato che un modo per aiutare il bene comune del nostro paese fosse quello di far vedere, anche ovviamente del piccolo, perché le nostre dimensioni sono quelle che sono, anche se potrebbero diventare grandi, che questo modo di importare il discorso e la logica economica fa star bene, e fa star bene l'impresa e di conseguenza l'intera comunità. Quindi lungi da noi l'idea di, di chi si limita a fare dello dell moralismo, di chi dice questo non è un caso perché noi, la storia ci ha insegnato dove porta questo atteggiamento. Riteniamo che oggi ci sia bisogno nel nostro paese di una carica forte di, per aumentare la capacità innovativa, soprattutto di quella categoria di invenzioni, mi sono sbagliato, di innovazioni che si chiamano innovazioni di rottura. È perché le innovazioni di prodotto e di processo ormai lo sanno fare tutti, tutti gli imprenditori, quasi tutti. Se non lo fanno perché non lo vogliono fare. Dove invece siamo carenti sono delle disruptive innovations, che traduciamo con innovazione di rottura, quelle che rompono l'equilibrio, diceva Schumpeter, eccetera. Lì siamo carenti. Noi riteniamo che alla base di questa carenza non ci sia una incapacità cognitiva, perché se ci fosse un'incapacità cognitiva non saremmo capaci di inventare, invece inventiamo, ma c'è una incapacità di capire perché un'invenzione diventa innovazione quando si crea all'interno dell'impresa quel capitale di connessione, connective capital, tra tutti coloro che operano e tra l'impresa e il contesto esterno, cioè la comunità di riferimento, che deve esibire certe caratteristiche. Allora, se noi riuscissimo a mostrare e a convincere con i fatti questo, direi che il nostro obiettivo possiamo dire di averlo raggiunto. Se ci riusciremo o no, staremo a vedere, però sono sicuro che, nonostante, direi, correzioni di tiro che sono sempre inevitabili, un obiettivo del genere possa essere raggiunto. E vorrei concludere, ho trovato per puro caso questo pensiero di, che mi piace riferirmi, che è di uno scrittore della mia terra che è Giovannino Guareschi, l'autore di Don Camillo e Peppone. Voi sapete che era uno scrittore notevole ed era lo scrittore preferito, sapete, da chi? Dal mio ex cardinale, che era il cardinale di Fii, che era di Milano. E una volta ho sentito dire che ammetteva che Guareschi era superiore ai milanesi. Io ho detto del tema, io lo sapevo già. È e sentite cosa scrive Guareschi. Dice... Nelle situazioni di crisi bisogna fare ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e invade i campi. Bisogna salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l'asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancora più fertile dal limo del fiume e il seme fruttificherà, e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. Ecco, a me è piaciuta, perché in situazioni come la nostra, quello che dobbiamo fare è di salvare il seme, e il seme dice, non c'è bisogno che io comunque. Ho parlato troppo, quindi mi taccio. a ah, venire qui sul palco. Invito gli altri soci fondatori a Guardiamo. sì. <ride> Carlo della Sega che è sì, sì, sì. Bene, Paola darei subito la parola a te sì. Paola Macchina, presidenza nazionale delle ANCHI responsabile della formazione e presidente di ENANIF e patronato ti chiederemo perché ANCHI ha deciso di sostenere questo progetto anzi anche fa parte di coloro che hanno espresso proprio una domanda prima ancora che questo progetto nascesse Grazie Presidente, buongiorno a tutti e con un po' di emozione che apro allora questo, questa serie di interventi, di primi interventi ehm, che vogliono un po' testimoniare il, il senso e il significato di questa nostra presenza, e di questa nostra convinta partecipazione alla Costituzione della SEP, questa buona notizia che ci diamo oggi. La ragione di fondo credo che derivi da una serie di relazioni. In questa sala ci sono tanti artisti, persone impegnate nei territori un po' in tutta Italia, che non a caso sono qui perché condividono da tempo un'amicizia profonda, una stima con tutti gli altri promotori della SEC e quindi dimostrano che sono prima di tutto le relazioni costruite insomma, nella quotidianità della vita che poi rendono possibili anche i progetti, speriamo grandi progetti che possono anche cambiare eh, la nostra realtà economica, sociale, dare un servizio davvero prezioso al nostro paese. E questa è un po' la ragione ecco, che ci ha permesso, che ci ha come dire, dato eh, l'onore di essere qui eh, questa sera a questo tavolo. Ma vorrei dire che sono due le ragioni, eh, che forse possono anche... Ehm, due le buone ragioni che possono dire anche il senso di una partecipazione delle api in questa avventura eh, e anche in questa impresa, in questa impresa della SET. Eh, le vorrei evidenziare così, eh, forse anche dicendo che potremmo essere eh, i precursori di tutta un'altra serie di organizzazioni della società civile italiana che magari adesso non sono qui ecco perché, ma che, ma che, ci, saranno, che ci saranno che faranno parte di questo progetto allora due, due buone ragioni la prima è che le altri sono una grande organizzazione popolare una grande associazione fatta tra le varie denominazioni di circa un milione di soci di persone che aderiscono, che partecipano in Italia e non solo peraltro anche in tanti paesi del mondo dove siamo presenti ma ancora di più raggiungono tante famiglie, tante persone che si rivolgono all'associazione per chiedere dei servizi, delle prestazioni, partecipare a delle iniziative. Ecco, allora, cosa voglio dire? Questa prima dimensione è una buona ragione per partecipare alla SEC, perché rappresentiamo, e ecco, anche simbolicamente, in rappresentanza anche di tanti altri, quel mondo fatto di gente comune, di gente che vive la quotidianità, l'ordinarietà della vita in tante situazioni, in tanti stati sociali, soprattutto in, nel, nei cosiddetti popolari. e queste persone sono persone che sentono dentro di loro, ecco, questo misto eh, della disponibilità ad una buona relazione con gli altri, a fare delle scelte magari anche richiedenti ma giuste, un sentimento di vicinanza e di solidarietà nei confronti dei concittadini e dei fratelli, ma nello stesso tempo tante volte sono costrette alla scelta, ad azioni no? che magari... Seguono semplicemente la logica del si fa così, mh? oppure di quell'egoismo che comunque ci ha e che spesso no, prevale poi nel prendere le decisioni. Prima buona ragione, credo. Eh, noi non dobbiamo perdere la consapevolezza di essere un soggetto opera in questa società italiana e di avere eh, nel cuore, avere a cuore eh, tutte le tante persone che poi con le loro scelte, con i loro comportamenti animati da una consapevolezza, da una cultura che cambia e che si sa rinnovare, possono veramente far cambiare le cose nelle loro scelte quotidiane di consumo, di lavoro, di relazione, di, eh, di investimento delle risorse economiche che hanno, di risparmio e quant'altro. E la seconda buona ragione, sarò brevissima, è che come diceva eh, Silvia Banca, noi abbiamo anche eh, un, una realtà... Di imprese, la nostra associazione promuove un'articolata e variegata società di imprese, tutte a vocazione sociale, e che offrono servizi di varia natura, formativi, assistenza fiscale, di tutela, patrocinio, cooperazione sociale. Ecco allora credo che dobbiamo essere noi, tra i primi, a metterci in discussione. Non basta essere definiti e collocati giuridicamente in alcune categorie, il terzo settore, avere delle forme giuridiche che certamente favoriscono alcune scelte piuttosto che altre, occorre continuare a interrogarsi continuamente su chi siamo, come ci comportiamo e come possiamo essere anche noi testimoni nelle nostre scelte concrete anche organizzative e imprenditive del fatto che si può fare un'economia diversa. Quindi diciamo promotori e insieme i primi alunni, eh, spero, dei nostri territori eh, dove potremo ecco, eh, trovare l'occasione di organizzare iniziative insieme alla SEC e anche di eh, incoraggiare i nostri, eh, i nostri dirigenti e i nostri soci a partecipare alle iniziative della SEC. Grazie. presidente di banca etica a banca etica afferiscono molte imprese e associazioni che appartengono che, che si e vivono nella quotidianità dell'economia civile bene vorremmo chiedere a Ugo come è cambiato un po il panorama dell'economia civile dal loro punto di vista negli ultimi anni ma innanzitutto piace piace dire che Banca Etica è un'esperienza di economia civile se stessa, e lo è, è stata senza saperlo, nel senso che quando è partito il percorso di Costituzione venti anni fa di, di Banca Etica non è che si parlasse di economia civile, almeno io che ero tra quelli, non ne avevo mai sentito parlare. E, ed è un'esperienza di, di, di economia civile eh, per almeno tre ragioni, la prima è la nascita, la nascita di Margheria e la modalità con cui sta continuando a crescere parte da una comunità ideale di persone eh, non una comunità con legami deboli, non è una comunità, quelli che stanno tutti nello stesso territorio, quelli che sono tutti nella parrocchia, dello stesso partito, dello stesso circolo, no una comunità in tutta Italia fatta a volte di persone che, che non si conoscono eh, che però crede che la, la domanda sull'uso del proprio risparmio, una domanda di senso sul denaro sia una domanda importante e quindi si accomunano con un legame apparentemente debole come quello di una domanda e costruiscono un'impresa, un'impresa economica questo è un punto importante. Quindi è un'impresa che nasce da un'idea di relazione tra le persone e da una pratica di relazione tra le persone che credo sia uno dei fondamenti che la scuola di economia civile andrà, andrà a studiare in generale la relazione tra... Tra, tra, appunto, tra persone, comunità di persone e, ed economia e, e, e questo è un, è un fatto sicuramente importante anche abbastanza sorprendente che così tante persone siano messe insomma quando si doveva costruire la banca sono raccolti 14 miliardi 7, 7 milioni di, di euro dicendo se ce li date facciamo la banca e speriamo di farla funzionare bene e se non ci riesce vi si rendono ecco, se non funziona, se, se fate un business plan così andate eh, sul mercato non, non, mi viene, non mi viene dato due giorni di, di credito. Anche invece ha funzionato. La seconda è un'esperienza eh, economica e civile per la pratica, e la pratica è sia interna, nel senso che ci sono dei meccanismi sui quali vi starò a tediare, però in cui ci sono forme di partecipazione dei soci in persone fisiche, e ultimamente stiamo perfezionando anche quelli dei, dei soci collettivi che intervengono non solo nella governance della società, siamo una cooperativa, ma interagiscono durante l'anno al di là delle assemblee nelle, nei, nei momenti locali nelle, nel, a livello locale con quella che è la vita della banca. Ci sono delle, dei meccanismi di valutazione socio-ambientale del credito che andiamo a erogare che coinvolgono dei volontari ci sono delle convenzioni con eh, realtà più o meno grandi della cooperazione sociale piuttosto che delle, delle associazioni di promozione o quant'altro in cui si cerca di far valere anche i termini garantistici non in senso strettamente bancario, ma nel senso del valore di garanzia che hanno le buone relazioni, eh, il, il, questi, questi legami relazionali. Quindi eh, un sistema diciamo così, di valorizzazione della, della relazione, delle reti di relazione all'interno della banca. E come diceva Silvia, all'interno di questo c'è il fatto, del fatto che siamo una pratica di, di economia civile, c'è il fatto che finanziamo quasi esclusivamente eh, realtà, e ce ne sono tantissime, che eh, anche loro, magari alcune senza saperlo, alcune nate ancora prima che se ne parlassero nei termini in cui fortunatamente ne parliamo oggi, afferiscono sicuramente all'idea di, di economia civile. E ne scopriamo sempre tante, ne scopriamo di nuove, ne scopriamo eh, di, di forme che a volte, eh, diciamo così, noi impariamo dalle forme di economia civile che incontriamo al alcun modo di fare banca, perché poi alla fine la banca quello che deve fare Valutare bene il rischio, quindi, ahimè, saper dire anche dei, dei no, però anche saper costruire quelle garanzie di, di relazione, di, di, diciamo, delle cose di filiera corta del denaro, che è una espressione che alcuni dei nostri dipendenti hanno tirato fuori, cioè il, lo scoprire come, come il denaro può circolare in un modo eh, non slegato, appunto, dall'uso che se ne fa, quindi ridargli, ridargli una storia un ecco, al, al denaro. E, Francamente ne vediamo tanti, magari la Finanzia milioni, ha accordato 800 milioni di euro di credito in giro per l'Italia, vi assicuro che non è la richiesta di credito che ci manca, eh, cresciamo, ma insomma da fare ce ne sarebbe e ce ne sarebbe tanto. Il terzo punto che però vorrei stressare più di tutti gli altri, ha anche un certo interesse accademico, se vogliamo, è, è quello che, che risponde in parte a una domanda che, che, che ha fatto il professor Giovanni. Eh, non, una domanda, è una preoccupazione che il professor Giovanni ha detto spesso si sente dire, no? ma che funzionerà poi questa economia civile? <ride> eh, da un punto di vista imprenditoriale, la banca chedria è un'esperienza abbastanza incredibile. Senza capitali si costituisce una banca, la banca la si fa funzionare, va inutile dal secondo anno, sono 14 anni che comunque sia non perde, e che, che non è poco, non c'ha nessun'altra grande banca o grande rete alle spalle che potrebbe coprirgli le perdite, eppure continuano a funzionare, e cosa forse ne è ancora più incredibile, le realtà di cui ho detto prima, le realtà dell'economia civile che in questi anni la banca etica ha finanziato, beh, eh, sono più sicure dal punto di vista economico di quelle altre. Le sofferenze della banca per tanti anni sono state ben sotto l'1%, quando quelle del sistema bancario sono 5 volte più alte, perché se le sofferenze meglio del sistema, del sistema bancario non di tutto il sistema bancario, ma che crede cooperativo un pochino meno, questo però lo dirà semmai chi viene a parlare dopo, dopo, dopo di me. Ma questo è un fatto interessante, cioè un'imprenditoria che sta in piedi, non solo, ma la forza di Banca Etica sta proprio nel fatto che è riconosciuta come una banca che porta dei valori altri rispetto a quello della banca e quindi con questo fa, usiamo pure questa parolaccia, marketing, cioè ha il suo posizionamento commerciale, che deriva da una scelta di tipo culturale. E questa cosa paga, perché alla fine si pagano non solo i 220 stipendi dei dipendenti, ma si fa funzionare, si fa funzionare tutta, tutta la barata. Quindi direi che sicuramente questo aspetto è importante. Cosa abbiamo visto in questi anni? Abbiamo visto crescere il mondo dell'economia civile, abbiamo visto anche aumentare le sofferenze. Però come dire, siamo in un periodo in cui le sofferenze sono aumentate a tutti, quindi anche per non nascondersi dietro. dietro che le cose vanno tutte bene, le nostre sofferenze stanno avvicinandosi al 2%, non più ad essere sotto all'1. Siamo sempre, sempre nettamente al di sotto del sistema, del sistema bancario. Questo è ancora più sorprendente, se vogliamo, perché in un momento in cui l'economia funzionava, l'economia considerata un po' residuale, quella del, del, del terzo settore, aveva sofferenze minori, però vabbè, arrivano i contributi dagli enti pubblici ci cioè avete bilanci fragili ma in qualche modo è stata in piedi, paradossalmente nel momento della crisi che pure le realtà della cooperazione sociale, dell'impegno sentono fortissimamente e subiscono in maniera forse ancora più forte che il mondo imprenditoriale, però è proprio la motivazione ideale che hanno alle spalle queste società, queste, queste imprese che fa sì che anche in un contesto difficile insomma, si cerchi di trovare la strada. Alla fine, se sei una cooperativa che ha l'obiettivo di aiutare un determinato settore o categoria svantaggiata, non è che perché eh, non fai utili chiudi, cerchi in qualche modo di recuperare in qualche altra maniera, cerchi delle donazioni, cerchi di aprire nuovi settori. Insomma, hai paradossalmente più coraggio imprenditoriale di un imprenditore che quando comincia a perdere due o tre esercizi di fila per chiude perché perde i suoi soldi. No? Mentre invece di là è chiaro che... C'è anche un problema dei, dei tuoi soldi, ma c'è una visione importante. Per chiudere, vedo molti eh, si, eh, temi tra economia civile e finanza. Oggi la finanza forse è la cosa che è più lontana dall'economia civile. In finanza dei valori e dell'uso del denaro si cerca di non parlare mai, si guarda soltanto a, a, al, a, a, agli interessi o comunque ai numeri. Eppure la finanza... Nell'ottica dell'economia civile sarebbe un bene comune. Perché se voi prendete i vostri risparmi e li mettete in circolo attraverso meccanismi finanziari sani, voi state accelerando l'economia. Se uno questa accelerazione la indirizza verso l'economia civile è una cosa fantastica. Quindi ci riguarda tutti noi. Se questa accelerazione la lascia andare dove va il mercato, beh, va eh, nella direzione che purtroppo in questi anni abbiamo visto in cui sicuramente conviene di più investire in un hedge fund che in qualunque tipo di impresa dell'economia civile. Ecco, credo che bisogna ragionare anche su questi temi e capire come con l'idea dell'economia civile provare a cambiare un po' le regole della finanza. Grazie. presidente di DCSPA, anche loro sono soci fondatori della scuola di economia civile. Le imprese che sono ospitate qui al Polo all'interno del coloniello Confanti devono dimostrare in qualche modo di avere un progetto sostenibile e passare al vaglio del. Sì, del vostro giudizio, perché avete deciso di essere soci, di accettarci, noi avremo una sede qui sotto, l'invito per ora è vuota, ma sarà intanto al, a al, al sinistra, al, all'ingresso. Eh, intanto grazie anche di questa domanda perché effettivamente la SEC ha dovuto eh, come dire eh, ci ha dovuto confrontare anche sul regolamento che chiediamo di confermare questo patto che facciamo con tutte le aziende che entrano al polo ma eh, per noi la, quindi la gioia è doppia la forza per, eh, uno perché si è attraverso la costituzione della SEC portato, maturato un rapporto con tutti i soci fondatori che già era presente che e, come dire, attraverso questa, questi impegni imprenditoriali che ci siamo presi come diventa più visibile, il 20 ore condiviso e quindi una partnership forte due perché eh, la sede della SEC è qui al Polo e quindi sentiamo che è un gioiello prezioso nel senso che l'economia di comunione, il progetto economia di comunione punta sulla formazione e il Polo è stato inaugurato nel 2006 e quindi oggi, in questo anno, nel 2013, nasce come dire, una, un luogo dove non solo, come diceva il professor Zamani, si fa formazione ma si fa ricerca e riflessione tra ecco, tutti coloro che ne fanno parte. E Quindi sentiamo che è un investimento nel presente e futuro e ne facciamo parte proprio perché sentiamo che anche tutto quello che la secca nella contaminazione che genera con le altre imprese del polo, attualmente sono 26 e sono le più diverse, abbiamo attività commerciali, studi professionali, un po' con servizi alla persona, sanitari, una libreria, la più grande del Valdarno, e l'ultima mi suggerisce il professor Vigino Gruni, ma sarà una sorpresa di oggi, quindi la vedrete all'opera, eh, la sede anche del Genverde Performing Group, Artistic eh, International Group, che insomma lasciamo poi vedere dopo quanto genera innovazione, perché eh, l'arte, la musica con... Eh, sono oltretutto state, se penso anche tecnicamente, disegnate nello stesso momento, la SEC e, la, e questo... Quindi ci sembra che l'innovazione sia veramente un segno forte di, questa, di questo momento storico del Polo. E noi siamo anche il CSPA e anche uno dei dieci poli di innovazione, di incubatori di imprese della regione toscana. Abbiamo 1600 metri all'interno del Polo sui 9600 metri quadrati di superficie che destiniamo quindi ad, accog ad accogliere aziende che in qualche modo eh, hanno portato in innovazione tecnologica, ma anche e soprattutto a questo punto innovazione sull'ambito della cultura di dell imprese. È stato questo il motivo per cui siamo, scel siamo stati scelti. E a noi ci sembra proprio che la sex sia proprio il gioiello, la punta di diamante di questa innovazione, che per anche le tematiche che diceva prima Nuovo richiede una risposta in tutti i sensi, ma soprattutto nell'ambito dell'innovazione dell culturale. Quindi, queste sono alcune delle ragioni, poi sinceramente c'è un grande, o, oltre, come dire, alla gioia, c'è anche un grande affetto verso tutto questo percorso. È stato che è partito esattamente un anno fa, diciamo, era, era il 22 settembre, eravamo all'auditorium, <ride> in questo video piano, dopo l'intervento di Maria Voce. ma eravamo lì presenti e così da lì è nato questo percorso e quest'anno ha portato alla nascita, quindi ci vede proprio particolarmente felici. Grazie. Cero Coda è il rettore dell'Istituto Universitario di Sofia che ha deciso di, anche lui, l'Istituto, di aderire a questo progetto. E, perché? Ah, diciamo che proprio nel DNA dell'Istituto ecco, aderire a questo progetto con tutto il cuore, totalmente, non solo direi per la simpatia, con tutti i soggetti personali e aggregativi che sono ingaggiati in questa avventura. Simpatia, cioè vuol dire patire patire, patire nel senso alto bello del termine. Pensate solamente una cosa: eh, lo start dell'Istituto Universitario Sofia è stato nel settembre del 2005 e un certo professor Stefano Zamani. Già allora lo incontrammo sul nostro cammino, incrociò il nostro cammino, fu determinante proprio per raggiungere la massa critica eh, dal punto di vista della, del rischio, eh, non dell'azzardo, per mettere in piedi una istituzione universitaria, un laboratorio che avesse al suo cuore proprio l'elaborazione sperimentale di un paradigma antropologico che poi si esprime a livello economico nell'economia civile, nell'economia di comunione, cioè che ne, ne offre un'anima, un che si esprime a livello di impegno politico in un paradigma antropologico sociale, che si esprime nel dialogo tra le discipline, eh, la tecnologia, le scienze, con un paradigma dialogico eccetera eccetera. Quindi quando è nata questa intuizione della SEC, e, e ne sono stato messo a parte tra i primi, fin dall'inizio ho, ho, ho aderito con grande gioia e simpatia per i soggetti personali e aggregativi, eh, che rendono anche estremamente bella questa avventura. Eh, C'è un Salmo dell'Antico Testamento che dice quando il pellegrino cammina verso Gerusalemme nel suo cuore cresce il vigore passo dopo passo io sono ingaggiato in questa avventura dell'istituto universitario di Sofia da otto anni appunto da quando, dal suo start l'11 settembre del 2005 e sento che il vigore aumenta passo dopo passo proprio per la simpatia e per la gioia per la bellezza di Camminare con tanti che condividono questo progetto ecco la SEC mi pare permettete lo sguardo un po' direi asettico del fenomenologo che cosa rappresenta a mio avviso rappresenta un segno tangibile significativo efficace che stiamo uscendo dalla crisi non semplicemente dalla crisi economica, che certamente sappiamo e siamo ancora dentro, ma da quella crisi antropologica, da quella crisi culturale molto più profonda che si esprime anche, come diceva Zamani, nella crisi economica. Ora, il fatto che alcuni soggetti eh, personali e aggregati possano dar vita a un'iniziativa come questa è un segno tangibile che la crisi che è sempre, se ben affrontata, un fatto che ci porta verso equilibri più avanzati, equilibri nuovi, questa crisi la stiamo assumendo positivamente e la stiamo digerendo per produrre qualche cosa di nuovo. E questo lo vedo nel fatto che la sex significa che tutti coloro che vi partecipano dal punto di vista dell'insegnamento, dell'esperienza della scuola, coloro che vi parteciperanno, eh, hanno un obiettivo comune che non è solo una sensibilità aerea, generica, ma diciamolo pure: nella sua articolata varietà è un progetto concreto, è un progetto. Ora questo è estremamente significativo, si passa dalla sensibilità diffusa, anche se minoritaria, a un, alla progettazione di un paradigma sperimentabile, pensabile e sperimentabile, questo è estremamente eh, positivo. Io ero 15 giorni fa in America Latina per un grosso seminario di tutto. America Latina a livello ecclesiale, su quale tipo di antropologia relazionale dei legami può sostenere il cambio sociale. A un certo punto mi passano una serie di articoli eh, scritti, tra i quali c'era un articolo di Zamagni che aveva parlato del paradigma della comunione all'Università di Buenos Aires eh, di San Miguel e dialogando con loro, dialogando con questi partecipanti, tutti. Uh, accademici, mi dicevano eh, insomma sostanzialmente questa economia civile è un punto di speranza anche per noi perché si sta cambiando il paradigma ecco quello che diceva Zamagni, siamo qui ma ecco quello che noi possiamo nel piccolo sperimentare è qualcosa che forse anche trova agganci da altre parti trova un cammino condiviso allora Maria Voce diceva nel messaggio che ha dato parlava di terra promessa in senso biblico e eh, io direi proprio la terra promessa è quel luogo in cui riusciamo a costruire con simpatia e concretezza dei legami che costituiscono la vera novità del progetto culturale che può animare una, diciamolo pure una rinascita del nostro tessuto civile, della nostra configurazione statuale grazie, grazie. Sera, è avuto un contrattempo quindi non è ancora riuscito a raggiungerci, quindi chiuderei qui questa prima parte. Eh, volevo ringraziare tutte le istituzioni che sono presenti in sala, l'assessore Settembrini della, eh, della Regione Toscana, l'assessore Granelli del Comune di Milano, la MAC di Verona e così via, tutte le altre istituzioni che in questo momento non ricordo. Eh, vi invito a guardare il nostro catalogo a lasciarci i vostri riferimenti noi stiamo partendo adesso abbiamo bisogno di metterci in relazione con il resto del mondo al di là dei contatti e delle relazioni che già abbiamo quindi se poteste eh, lasciarci i vostri riferimenti per potervi contattare ancora ci farebbe molto piacere da oggi è online il nostro, nuovo, diciamo, il nostro sito che è civile.it dove tra l'altro trovate anche molto materiale, questo sarà un sito che, sarà certo il sito che veicolerà un'informazione relativa a tutta l'attività della scuola, ma che nel tempo diventerà anche un portale dei, di materiale, di documenti, audio, video, che si riferiscono all'economia civile, quindi... Vi invitiamo anche a consultarlo e se ci lasciate i contatti potremo anche tenervi via via informati. Allora vi ringrazio, non siamo per ragioni di, così, di, di spazio riusciti a organizzare un caffè o qualcosa di simile, vi invitiamo a sgranchirvi le gambe per 10 minuti, anche la presenza del Ministro richiede alcune attenzioni a livello di sicurezza, quindi non siamo riusciti a organizzare questo, ma è parte del programma. La tavola rotonda, un concerto che appunto il verde, eh, chi si è insediato qui, metterà sì, alla nostra disposizione, insomma ci accoglierà nel loro teatro. Quindi vi ricordo dopo la tavola rotonda, perché sono certa che gli altri professori se ne dimenticheranno, di, eh, di, insomma, di chiudere questo momento insieme un po' come il caffè tra virgolette della giornata nel teatro stabile sotto ad ascoltare il verde allora grazie e tra dieci minuti alle 16.30 ci vediamo no, sì, sono e poi, quando sono in grado <sussurra> di prendere allora, le ultime cose sarebbero le che le